Ciao a tutti, sono Silvia, sono arrivata a Pia Shanghai con il gruppo di ottobre. Ciao, sono Beatrice, sono qui da luglio invece. Ciao, quindi sono Erika e sono partita insieme a Silvia. E noi più a Shanghai ci siamo trovate grazie al supporto di Forstara, ci siamo conosciute perché appunto siamo tramite due gruppi diversi. E, insomma, e questo rappresenta un po' anche il fatto che qui a Shanghai non soltanto c'è lavoro e quindi puoi ampliare il tuo newtork di conoscenze lavorative ma anche puoi conoscere nuove persone e fare delle amicizie stringere legami quindi anche insomma, importanti no? e spero solidi a questo punto no? Sì, in Shanghai tanto altro, l'esperienza lavorativa è stata sicuramente positiva ma anche il dopolavoro è stato sicuramente supportato dall'aver conosciuto tante persone eh, italiane come loro ma anche provenienti da tutto il mondo. Sicuramente, tanti approcci non sono stati facili, però sapere di avere qualcuno su cui contare, sapere di avere quella sorella che è lontana ma la riscopri comunque tornando a casa nelle tue coinquiline è un qualcosa che ti dà sicuramente supporto. E poi sicuramente il Shanghai merita anche per la vita notturna <ride> e serve qualcuno con cui esplorarla. Quindi grazie per stare fatto conoscere insomma, e venite a Shanghai non ve ne pentirete ciao a tutti